a play, premi like, ci stanno le tigre online, oh! clicca e condividi uomo che non basta mai, ma Maxi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è un bre, matalo, matalo, C camperon dietro la cru, mm -hmm. devi iscriverti al canale Maxi su Youtube, mm -hmm. Mm -hmm. se spieghi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché mm -hmm. con le tigre di Roma stare sempre un passo in più ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo outfit oggi vedremo come realizzare questo completo è abbastanza semplice da realizzare non è niente di difficile e passiamo subito a vedere come come dobbiamo realizzare questo completo allora questo tipo di completo si può fare con qualunque tuta di questo tipo quindi potrete scegliere il pantalone eh, non solo giallo, magari lo potete scegliere verde, nero o come, come cazzo per fare di più a voi insomma come vi piacete più io in questo caso per fare il completo che avete appena visto mh, sceglierò il, eh, la tuta da biker gialla allora a questo punto una volta scelta la tuta da biker gialla che cosa dovete fare? Eh, dovete schiacciare il tasto touchpad e dovrete andare a alla voce che vi permetterà di modificare il personaggio dovrete pagare 100.000 e dovrete diciamo poter modificare il personaggio quando sarete nella modifica del personaggio che cosa dovete fare? dovete semplicemente mettere la maglietta crew quindi dovete far parte per forza di una crew altrimenti non vi metterà la maglietta crew. e sceglierete il colore che vorrete potete scegliere vari colori, ricordate sempre che eh, sarà una maglietta che mh, avrà una piccola parte di colore secondario mh, del colore grigio, come nel mio caso eh, il verde è il mio colore grigio insomma, come state vedendo a questo punto uscite salvate il tutto e andate a ovviamente salvare il, eh, il pantalone che avete appena fatto ovviamente solo il pezzo sotto diciamo quindi una volta salvate il pezzo sotto passate al resto del completo mettete dei guanti dei bracciali adesso andiamo a vedere mettete dei guanti neri insomma a vostro gusto ragazzi questo è veramente un completo semplice diciamo che di particolare ha solamente il pantalone che avete questo pantalone eh, giallo diciamo molto particolare o colorato come volete voi sempre molto particolare, io vado a mettere eh, dei bracciali con con dei guanti da motociclista insomma e eh, andrò a mettere un giubbotto antiproiettile ragazzi, allora guardate eh, bene, il, la parte superiore non si può modificare questo ve lo dico in anticipo eh, non potete modificarla e quindi potete solamente mettere un giubbotto antiproiettile, un paracadute e qualche altra cazzata Insomma adesso andiamo a vedere cosa noi metteremo Ragazzi questo glitch di poter spezzare le tue diciamo Di poter mettere solamente il pantalone inferiore Funziona con tutti i completi integrali Con tutti quanti i completi Cioè integrali che cosa intendo nel senso tute da lavoro eh, tute da biker eh, completi da pilota insomma tutti quanti i completi eh, si possono smezzare diciamo quindi a questo punto ragazzi andiamo a salvare il completo mettiamo anche il eh, paracadute adesso andremo a mettere la maschera e un casco il casco da motociclista che abbiamo visto all'inizio insomma è abbastanza semplice il tutto da fare quindi non è niente di difficile il completo eh, risulterà veramente una cazzata farlo io ragazzi metto questa maschera perché è quella che mi piace di più e quella che si abbina molto con eh, il resto del, del completo poi vado a mettere un paracadute della germania che ha queste cinte gialle però non so magari ce ne sono altri anche che hanno cinte gialle imbracatura gialla davanti e, e potrebbero andare bene però a me piace molto questo della Germania ragazzi quindi vado a mettere questo della Germania io vi sto facendo vedere quali, quali sono quelli che hanno le diciamo le imbragature gialle però non ce ne sono molti una volta fatto ciò andiamo a salvare il tutto salviamo la maschera con il paracadute insomma salviamo il nostro completo e a questo punto dobbiamo mettere il casco da motociclista ragazzi per mettere il casco da motociclista su questa maschera eh, è sempre il solito glitch che adesso andiamo a vedere prendete un'auto fuori dovete trovare un'auto di strada qualunque non, non c'è bisogno di, di prendere chissà che auto e vi mettete eh, diciamo vicino alla portiera ragazzi e andate eh, fate gli stessi passi che sto facendo io andate in paracadute prima di mettervi nella ovviamente nell'auto nell dovrete selezionare il casco che volete eh, come dire, mettere su questo completo io in questo caso metto il casco da motociclista quindi che cosa succede ragazzi che metterò il casco da motociclista su un completo qualunque giusto per eh, tenerlo sulla testa tanto per fare qualcosa no non è vero ragazzi eh, lo vado a mettere su un altro completo però comunque che non, non me lo andrà a salvare quindi vado a mettere questo casco su un altro completo dopodiché eh, lo trasferisco dal completo in cui ce l'avevo al completo a cui voglio quindi mi metto mh, paracadute seleziono il completo in cui voglio trasferire il casco eh, salgo in macchina e, ed ecco qui il gioco è fatto ragazzi spero di, di essermi spiegato bene nel, nello spiegare questo outfit anche che non è molto difficile detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ciao a tutti